Benvenuti, io sono Maurizio Poli, partiamo con un'altra settimana in queste acque inesplorate e così siamo in diretta sul canale digitale 231 streaming www.weltv.eu, sulle pagine social di Facebook di WellTV e di YourSolution e la mia personale Maurizio Poli, educatore, consulente finanziario. Ma non posso iniziare la trasmissione del lunedì senza le due colonne che ci sono qua presenti con me Giusy Biondelli, benvenuta Giusy Grazie, buon lunedì a tutti e buona settimana E la nostra store manager, eccola qua, la Angela di Well TV che è qua con noi Che ci aiuta sempre con il nostro sponsor che è Luca Fè Ringraziamo sempre Gianluca che ci aiuta sempre con un piccolo caffettino Ciao. a lunedì per partire con un vuole. po' di... ci si scuote un attimino grazie, grazie avete visto, visto che bella ragazza che abbiamo qua oltre che Buonissima. molto intelligente eh? dal punto di vista anche delle, delle pubblicità se volete dovete chiamare Angela per far conoscere le vostre attività le vostre imprese e ringraziamo Angela con un grosso abbraccio e ringraziamo il nostro sponsor ma... Non siamo soli, non siamo soli, per fortuna un grosso collegamento oggi molto importante, un grande divulgatore dal punto di vista dell'educazione finanziaria. Abbiamo il direttore di Wall Street Journal d'Italia, Leopoldo Gasbarro, che diamo il benvenuto. Buongiorno, buongiorno buongiorno a voi. Eh, Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a Ciao, buongiorno Leopoldo, grazie che ti abbia... hai accolto il nostro invito a nostro... questa piccola trasmissione, ma divulgativa. Ci tenevamo molto averti perché sei un grande divulgatore dal punto di vista dei contenuti di educazione finanziaria e di divulgazione fatta sia dal punto di vista social sia dal punto di vista cartaceo. Ho, ho colto il tuo articolo che ho visto su LinkedIn, ecco perché ho, ti ho stimolato a venire a trovarci. Ti lasciavo la parola proprio su questo articolo delle similitudini che tu facevi del 2008 con la crisi del 2008, raffrontata a quella che stiamo navigando adesso in acque inesplorate. Ma guarda, l'articolo dell'altro giorno non era una similitudine tra il 2008 e oggi, perché le motivazioni delle crisi sono molto diverse. Era soltanto uno spunto per far capire alle persone come bisogna porsi nei confronti della crisi, a prescindere da quelle che sono le, le motivazioni che la scatenino. No? Perché noi abbiamo nel 2008, la crisi è partita dai mercati, dalla finanza ed è finita nell'economia. Questa è una crisi sanitaria che si è scaricata sull'economia soprattutto, e alcuni mercati finanziari hanno addirittura eh, performato benissimo rispetto a quello che sta succedendo, quindi ci sono tantissime eh, declinazioni diverse. Tuttavia io ho ricordato che a distanza di un mese da quello che è stato il momento un pochino più topico di, di, di quel momento del 2008 e del 2009 soprattutto, io, io ricordo un articolo dopo il fallimento di Ivan Brothers e questo ho riportato nel mio pezzo di, di venerdì scorso di Warren Buffett che non è l'ultimo arrivato, io credo che se la tua trasmissione è seguita da persone che si occupano di consulenza finanziaria, che si occupano di questo mondo, sicuramente lo conoscono se, se c'è qualcuno che non lo conosce naturalmente Warren Buffett è considerato il migliore investitore al mondo in questo momento lo chiamano l'oracolo di Omaha che è il suo piccolo quartier generale, la sua piccola cittadina negli Stati Uniti, ebbene lui eh, a distanza proprio di un mese dal fallimento di, di Lehman Brothers che è avvenuto a settembre, il 16 ottobre scrisse per il New York Times l'articolo I buy America, io compro America. E soprattutto questo articolo raccontava di come lui riteneva impossibile che nel lungo periodo le grosse e forti aziende americane non potessero performare. Lui diceva non so quello che accadrà nei prossimi mesi, anzi nei prossimi mesi nel breve diceva ci sarà crisi economica, ci saranno licenziamenti, ci saranno banche e aziende che falliscono e così è stata fino al 9 marzo del 2009. Poi è cominciata quella cavalcata lunghissima che abbiamo raccontato per, per oltre dieci anni fino al febbraio di quest'anno quando l'inversione è stata dettata proprio dall'arrivo sulla scena internazionale del Covid-19 che ha un po' interrotto la corsa di alcuni mercati che sono ancora molto, prendiamo quello italiano, molto al di sotto dei, dei massimi raggiunti proprio a febbraio e c'è stata invece comunque una risposta molto importante anche da parte di altri, la tecnologia lo sappiamo, in particolare il Nasdaq ha performato oltre il 20%, dall'inizio dell'anno anche lo, il, lo standard empuro americano ha fatto più il 5%, però c'è uno stallo, c'è una situazione di indecisione da parte dei risparmiatori che continuano ad essere preda dell'indecisione, preda della, della paura soprattutto e questo porta ad avere tanti soldi in conto corrente. Ha toccato dei temi interessantissimi, ha detto due cose molto importanti. La paura, in questo momento l'indecisione può... Eh, Agire anche sull'aspetto psicologico delle persone, degli investitori e delle persone a non agire. Vero Giussi? C'è questo, questo sentimento che ci diceva adesso il direttore? Beh, chiaramente la, anche l'ammontare stesso della liquidità che ci sono sui conti correnti è, è un'evidente prova dell'incertezza e della, del timore che le famiglie italiane vivono. Hanno dimostrato in questi primi 11 mesi del 2020, soprattutto diciamo dalla prima. Alla prima ondata, quindi dal primo lockdown, le famiglie italiane hanno dimostrato di essere comunque delle famiglie di risparmiatori, quindi la capacità di risparmio ce l'hanno passare dalla, dalla qualifica di risparmiatore a investitore, che è un pochino più dura e, e che chiaramente in questa situazione di incertezza eh, diventa sempre più difficile perché il timore, la paura crea un immobilismo eh, e l'immobilismo è proprio eh, provato dalla liquidità che c'è sui conti. Qual è allora uno delle, dei metodi che si potrebbero utilizzare? Uno dei metodi che si potrebbe utilizzare sarebbe visualizzare quello che è l'obiettivo che noi, eh, il, il diciamo l'obiettivo di risultato che vogliamo dare ai nostri risparmi, cioè perché risparmiamo, qual è l'obiettivo di investimento e quando c'è molta incertezza e molta paura sui mercati eh, riportare la, lo sguardo d'orizzonte oltre il breve termine ma riportarlo sul lungo termine aiuta a ehm, cavalcare, a, a cercare di ehm, Contenere quella che è l'emotività. Ed è importante, perché altrimenti veniamo trascinati da tutto quello che ci succede dell'oggi, dai titoli di giornale, dalle notizie, dalla preoccupazione, dall'ansia. Questo mina la nostra capacità di visione a lungo termine. Ecco, dice: Ma perché Maurizio a volte sei il kino sul, sul cellulare? Perché sto seguendo anche la diretta sui social, siamo anche nella diretta, ma devo ringraziare per questo collegamento col dottor Gasbarro anche la social media manager Carla Maiorino di Eroi del Business che ci ha dato questo link col il dottore ma torniamo al dottor Leopoldo che ci ha dato questo, questo input molto importante non è uguale al 2008 ma è una cosa completamente diversa la paura, l'indecisione portano come Buffett ha detto ho comprato nel medio-lungo periodo gli sta dando ragione, così anche per gli investitori, cosa ne dici Leopoldo? La, la paura, no. come riusciamo a gestire questo momento di incertezza nonostante i risultati che hai detto tu delle borse americane e, e mondiali? Mi... Se io non mi focalizzerei soltanto sul, sul, problema, sul problema della paura, noi stiamo vivendo un, uh, un mondo nuovo, io non so quanti di voi abbiano colto quello che è successo nel fine settimana, ma c'è stato un elemento nuovo, completamente nuovo sui, sui, mercati, sui mercati finanziari, è stato, è stato realizzato l'accordo più importante a livello, a livello internazionale mai registrato a livello, a livello mondiale, in, in Asia 15 paesi hanno raggiunto un accordo commerciale, è stato ratificato proprio in questo, in questo fine settimana e hanno creato uno dei comparti internazionali più grossi mai visti, stiamo parlando di 2,2 miliardi di persone che si sono unite, anche paesi come la Nuova Zelanda, l'Australia e il Giappone hanno trovato un accordo con la Cina, con la Corea del Sud, con il Vietnam, insomma si è creato un polo internazionale che potrebbe cambiare completamente gli equilibri di quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto fino adesso. Un elemento molto importante quindi dal punto di vista internazionale perché va a uh, scontrarsi con la situazione davvero difficile dell'Europa e, della, e del, degli Stati Uniti per quanto riguarda la pandemia e per quanto riguarda la politica, non dimentichiamo quello che sta accadendo in, uh, negli Stati Uniti dopo le elezioni, insomma c'è un riequilibrio mondiale che sicuramente ci porterà a delle determinanti molto diverse da quelle con cui avevamo cominciato quest'anno, io credo che ci stiamo affacciando in un mondo nuovo che va interpretato, va compreso e va anche in qualche modo utilizzato in maniera diversa dal punto di vista degli investimenti. Credo anche che chi segue la buona e semplice regola della, della diversificazione, come diceva Giussi un attimino fa, anche del guardare oltre, no? noi dovremmo provare a pensare che da questa pandemia ci risveglieremo, ce l'auguriamo tutti nella la storia dal 430 avanti cristo la prima pandemia raccontata è di atene da tucidite fino all'ultima pandemia quella del 1918 1920 a prescindere dalla durata delle pandemie stesse sono sempre passate ma hanno portato degli sconvolgimenti dal punto di vista eh, politico dal punto di vista sociale dal punto di vista dal punto di vista demografico dal punto di vista economico bene se noi restiamo ancorati a quello che era il mondo di ieri, sicuramente non prenderemo vantaggio da quello che sta succedendo. Io capisco i risparmiatori, come non si fa a non aver paura? Noi abbiamo paura per la nostra salute in questo momento, abbiamo paura per la nostra, eh, per la nostra economia, quindi per i nostri risparmi, abbiamo paura per il nostro lavoro, visto tutto quello che si sta determinando in tantissime aziende, e allora la prima cosa che facciamo è pianificare l'incertezza e pianificare l'incertezza porta la gente a fermarsi. Le persone vanno prese, vanno prese per mano, quindi in un modo o nell'altro la gente ci sta dicendo in tutto il mondo, perché non è solo un problema italiano, no? in Italia ci sono 1780 miliardi sui conti correnti, in Francia ce ne sono 2000, in Germania 2300, in Inghilterra 2100, pensate che negli Stati Uniti negli ultimi sei mesi, ne hanno accantonati quasi 3.000 miliardi e già la definiscono la bomba della crescita, no? perché lì sanno che poi nel momento in cui le cose vengono sistemate, tutto ripartirà come prima dal punto di vista dei consumi. Ecco, ecco bisogna qua. far capire... Hai detto due cose molto importanti dal punto di vista della cosa che è stato però... questo weekend, il flusso di denaro, tutta quella massa di persone, che 2 miliardi di persone che consumano, che spendono, che fanno, che intraprendono, noi non dobbiamo distrarci da questo punto di vista, e noi intendo Italia, per non perdere di vista questa bussola di opportunità dal punto di vista commerciale, dal punto di vista dell'esportazione dei nostri valori, dal punto di vista imprenditoriale delle nostre aziende, perché questo genera poi utili per le aziende e genera Flussi positivi in borsa, giusti, vero? Chiaramente, influenza in maniera positiva tutto quello che è il mercato della finanza e la crescita. Ricordiamoci anche che i mercati finanziari normalmente sono degli anticipatori, quindi queste notizie di eh, opportunità di sviluppo, di opportunità di crescita, vengono già anticipate dai mercati finanziari, perché vedono quello che può essere l'opportunità di guadagno. Per questo molto spesso... Eh, attendere che i mercati crescano può essere già sinonimo di ritardo e sei già in ritardo per entrare nel mercato come investitore da qui proprio il, la, il motivo per cui mantenere la calma, calma e rimanere investiti perché quando ci si rende conto che eh, il mercato sta crescendo è già anche troppo tardi quindi loro colgono l'opportunità di crescere ancora prima che la crescita ci sia il fatto stesso, l'esempio è per esempio quando la settimana scorsa è uscita ancora di nuovo la notizia del vaccino e quindi questa positività nel riuscire a controllare e a contenere e finalmente poi a controllare l'epidemia, la, la pandemia. Chiaramente ad esempio una, una situazione del genere era uscita anche nel primo lockdown, quando c'era stata già la, le prime notizie delle ricerche e dei vaccini che stavano iniziando il loro percorso, la loro ricerca. Ecco, questo per dirvi quanto una notizia, che non è già realtà, è una notizia, possa essere anticipata in termini di crescita, di risultati positivi nei mercati finanziari. E sicuramente eh, l'altro aspetto, oltre alla diversificazione, oltre alla visione del medio e lungo periodo, cioè di andare oltre il breve termine, di andare oltre quello che ci sta succedendo oggi, sicuramente è importante puntare sulla qualità. Cioè Facendo riferimento proprio all'articolo di eh, Leopoldo, eh, Warren Buffett parlava di aziende americane che, che erano patrimonializzate, che sicuramente avrebbero affrontato periodi difficili nel breve termine, ma che comunque sarebbero state aziende di successo che, oltre al breve termine avrebbero avuto risultati di guadagno, di crescita. Ecco, quindi questo è ci fa capire quanto sia importante andare a pianificare con chi lo sa fare, quindi con, con il consulente di riferimento, comunque con eh, eh, dovuta attenzione a quelle che sono le scelte di investimento, anche nell'ambito del nostro profilo di rischio, però andare a pianificare in termini di qualità. Sono elementi importanti. Grazie Giussi, torniamo da Leopoldo, mi ha colpito anche due frasi del tuo articolo, molto importanti secondo me, che evocative anche, quindi se aspetti i petti rossi la primavera sarà già finita. E l'altra citazione che mi è piaciuta moltissimo, eh, la tramutiamo nel nostro linguaggio sportivo, dice pattino nella direzione dove sarà il disco, stiamo parlando di occhi su ghiaccio, e non dove è stato, quindi per il pallone guardo dove andrà il pallone, corro dove andrà il pallone, non dove è già stato. Quindi riportarlo nell'economia reale, nel, nei risparmi, queste sono due cose che mi hanno colpito molto, Leopoldo. Guarda, non sono, non sono mie frasi perché queste appartengono al testo originale di Warren Buffett, quindi non mi approprio di qualcosa che non è mio, però ci fa capire che se io aspetto le rondini, la, la primavera è già arrivata, o i petti rossi, l'estate. Se si aspetto, si aspetto il, il pallone lì dove parte il cross, sicuramente non lo prenderò. Quello di cui dobbiamo però comprendere la dinamica e la forza in questo momento è che io non credo basti più esclusivamente il, il mondo della, della consulenza o il mondo della capacità. Qui c'è bisogno di una comunicazione nuova. Noi ci stiamo provando anche con il giornale, qualcun altro lo sta facendo, Uh, il messaggio di negatività che arriva alle persone in questo momento è troppo forte per essere combattuto da, da, da poche persone che vanno nella direzione opposta. Il messaggio è martellante, tu dici ho in mano il cellulare e in questo momento noi riceviamo tantissime, eh, tantissime notifiche sui cellulari dove ci parlano di quello che succede sui mercati, riceviamo tantissime informazioni dalla televisione, entriamo in macchina e ne riceviamo altre. È un tantam negativo, continuo, che prima non esisteva, è un martellamento delle nostre coscienze e delle nostre paure, infinito. e Questo finisce per influenzare negativamente le persone, finisce per rendere tutto più complicato. Allora, se io porto una buona notizia, e ce ne sono tantissime buone notizie, te ne faccio, te ne faccio un esempio. Noi stiamo chiudendo il, il giornale in uscita questa settimana, il nuovo numero di Wall Street Italia, e La prima cosa che, che ho cercato di fare con tutta la mia redazione, che saluto anche perché non ci vediamo spessissimo in questo, in questo periodo, quello che abbiamo cercato di fare è tramutare in positività molti dei nostri messaggi. Ma lo facciamo oggettivamente. Io sono andato per esempio sul, sul sito del Ministero dei, della, della Pubblica Utilità e siamo andati a vedere quanti, quanti brevetti sono stati registrati in Italia nel 2019 e ancora non abbiamo il dato del 2020, sono stati brevetti record, dieci, oltre 10.000 brevetti, fra Stati Uniti e Cina ne hanno fatti altri 100.000, in che cosa si traducono queste cose? Si traducono in attività, si traducono in progresso, si traducono in, traducono in positività, ma se continuano a farci vedere tutti i giorni, sirene, ospedali pieni, persone che stanno male, attenzione, che è la verità, cioè non stanno dicendo che non sia vero, perché noi viviamo, siamo immersi in un momento di difficoltà, però dobbiamo capire che ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita da questo momento di difficoltà. Sicuramente ogni giorno che passa ci porta verso magari la soluzione del vaccino piuttosto che la soluzione di, di, altre, di altre modalità di approccio a questo tipo di, di malattia, che non dimentichiamo, e questo forse nessuno lo ricorda abbastanza, può essere gestita e sconfitta senza vaccini, perché può essere gestita semplicemente con i nostri comportamenti, perché se io sto a distanza dalle persone, se ho le mascherine, se mi lavo le mani, se... cioè, insomma, quelle quattro indicazioni in croce che ci hanno dato, non ho bisogno neanche di medicinali. E allora ragioniamo sui nostri comportamenti, che sono gli stessi comportamenti che dobbiamo detenere nelle attività professionali, nelle attività di tutti i giorni, ma va fatta una comunicazione diversa, perché adesso le persone sono disorientate, non comprendono più non comprendono più cosa devono fare e allora questo porta all'immobilismo in tutti i settori grazie leopoldo giusi c'è un collegamento con l'educazione finanziaria per accompagnare con mano queste belle notizie da sì. dare e allora sicuramente il fatto di eh, riuscire a tradurre con parole anche semplici ma comunque rendere consapevoli quelli che sono i risparmiatori, le famiglie, della, di, di quello che ci sta succedendo proprio come ha detto Leopoldo, cambiare il, la tipologia di comunicazione quindi rend, coinvolgerli e renderli più consapevoli di quello che ci sta succedendo senza necessariamente vedere o farsi prendere solo dal lato negativo è importante perché dà una visione sul futuro e fa capire quali sono le potenzialità il Covid ha, fatto un, ha avuto un, l'unico effetto positivo, chiamiamolo così, è di aver anche accelerato certi cambiamenti, certe modalità. Pensiamo solo alla nostra confidenza, definiamola così, con gli strumenti informatici e tecnologici certi strumenti informatici li avevamo prima anche del covid ma non, non li utilizzavamo con questa, eh, con questa frequenza o con questa eh, capacità di sostituire anche la presenza fisica sostituendo delle trasferte anche estenuanti quindi questo è un esempio. Quindi ma... colleghi, i tuoi clienti li vedi anche per, per... certo cioè, alcune volte succede che non potendosi spostare perché poi i trasferimenti hanno necessità anche di tempi di eh, eh, modalità che portano via tempo quindi a volte si può Può fare, come dire, anche attraverso una videocall, attraverso un collegamento via Skype, piuttosto che attraverso un'altra piattaforma. E questo è importante per due motivi. Uno per utilizzare gli strumenti che abbiamo, perché davvero abbiamo una, un patrimonio in termini di potenzialità e di opportunità che neanche noi sapevamo prima del Covid in certe situazioni. E la seconda cosa, è la, la cosa più importante, è il fatto di essere presenti. Il fatto di potersi collegare con un cliente, con le persone per poter parlare, per potersi vedere, trasmette sicurezza, rassicura e ci dà l'opportunità anche di parlare di alcuni concetti eh, in maniera da poterli spiegare, in maniera da rendere le persone più consapevoli, di far capire cosa sta succedendo siamo in un momento epocale di cambiamento, cambiamento veramente radicale ma il cambiamento non visto solo nell'incertezza degli ospedali che ahimè è una realtà ed è proprio questa, la realtà dal punto di vista dell'emergenza sanitaria ma dall'altra parte c'è tutto quello che può e potrà essere e che sarà che sarà non tra vent'anni, che sarà oggi, domani, dopodomani, a seconda della gradualità delle modalità di realizzazione. Quindi questo è importante, eh, riuscire a spiegare certe dinamiche, cosa significa il ruolo delle banche centrali, cosa significa avere una stabilità eh, in certi mercati piuttosto che la diversificazione o l'orizzonte temporale che ci diamo nella nostra pianificazione o quello che succede in termini di crescita dei trend la demografia, eh, la, la, la digitalizzazione, la robotica, la ricerca cioè sono tutti temi che se spiegati danno consapevolezza ma anche tranquillità perché una persona capisce riesce ad essere coinvolta in quello che è l'evoluzione del tempo che sta vivendo e l'evoluzione di quello che sarà eh, la crescita economica da oggi in poi. Per dirla all'orientale l'aspetto dello yin e dello yang, l'aspetto negativo e positivo tornando all'Eleopoldo, però Leopoldo voglio fare annunciare alla Giusi eh, un tuo breve commento, il tuo prossimo libro che è in uscita il 26 di novembre lo troverete su Amazon, Giusi come si intitola il libro Ce lo lascia, la... è iniziato tutto dalla fine di Leopoldo Gasbarro è iniziato tutto dalla fine, eccolo qua la regia grazie regia, eccolo qua la copertina del libro che sarà, è già disponibile su Amazon però esce il 26 mi sembra di novembre vero Leopoldo? sì, stavolta ho provato a fare qualcosa di diverso rispetto ai libri, ai libri di economia che comunque eh, continuano, continuano ad uscire perché il titolo è quanto mai evocativo per quanto, per quanto stiamo vivendo no? dalla dai momenti di difficoltà si possono ricreare dei percorsi questo eh, è un libro che parte da un momento di difficoltà nella, nella vita di una persona, nello specifico la mia, non è un momento di difficoltà professionale né di, di salute personale, però dal, dal momento della, della morte di, di mio padre poi si sviluppa, io dico in un inno alla vita perché io fa, ritengo di essere un positivo, ad essere negativi non, non ci si guadagna nulla. Allora racconto in un percorso un pochino simpatico, fatto, fatto di tanti aneddoti eh, reali e romanzati, come da un momento di difficoltà si possa poi raggiungere attraverso un ponte, vedete, un po' con, con l'evocazione anche del, del, della copertina verso l'infinito, bisogna raggiungere dei, dei momenti sempre più prossimi alla positività. Io credo che di negatività attorno a noi ce ne sia davvero tanta e ce ne sia davvero troppa. Abbiamo bisogno di, di gente in grado di prenderci per mano, di portarci fuori da un tunnel che è veramente, che è veramente cupo se non riusciamo a, a, a liberarci. Io guardavo ieri, sempre tornando al discorso dei 15 paesi che hanno fatto questo, questo accordo internazionale, come ci siano sei o sette di questi paesi che addirittura siano usciti quasi completamente fuori dalla pandemia e sono paesi con grossissime popolazioni alcuni di questi l'hanno fatto soprattutto con la disciplina suppongo perché poi ci sono lì anche dei regimi che non sono liberali come il nostro allora io dico non sprechiamo la democrazia non sprechiamo la democrazia con scelte, con scelte sbagliate non costringiamo nessuno a chiuderci in casa o a tenerci liberi di fare le cose che possiamo fare cerchiamo di essere consapevoli di quello che sta succedendo attorno a noi, cerchiamo di essere positivi, perché ripeto, ad essere negativi non ci guadagna niente nessuno, e, e cerchiamo di essere consapevoli, rileggiamo la storia, perché io credo che la storia sia veramente foriera di insegnamenti, io ho preso l'esempio di Warren Buffett la scorsa settimana, ma ce ne sono tantissimi, andatevi a rileggere anche se non volete leggere quella di Warren Buffett, le storie delle pandemie, perché ci dicono tutti le stesse cose, guardate, ci dicono... Che il mondo ritornerà a nuovi fasti dopo le pandemie ci sono state crescite non solo non solo momenti di difficoltà dopo le pandemie ci sono stati cambiamenti eh, radicali come quello quello che stiamo in qualche modo interpretando e rileggendo con quello che succede a livello internazionale attenzione e qui invito anche chi dovrebbe rendersene conto a prendere atto che non solo noi potremmo leggere la storia e imparare dalla storia ma anche chi ci governa no, dal punto di vista dell'intero arco costituzionale perché la storia ci racconta un aspetto e ce lo raccontava in maniera molto forte ne parlava anche Paolo Mieli in un incontro che abbiamo fatto per Schroeders un paio di settimane fa e, e diceva che le seconde ondate purtroppo sono sempre state quelle più complicate da gestire perché dopo la prima ondata c'era un po' di lassismo, la gente pensa che sia passato tutto, c'è meno voglia di fare sacrifici e qui ci trova impreparati quindi cerchiamo di essere un pochino più attenti un pochino più preparati e per quanto riguarda il mondo del risparmio io dico c'è bisogno di tanti messaggi positivi uno una volta ogni tanto non basta prima dicevate è importante raggiungere le persone anche con la tecnologia questo è un vantaggio in più che prima dieci anni fa magari non avremmo avuto però io ricordo quanto era importante anche dieci anni fa in un momento in cui sembrava che il mondo stesse finendo ed era il mondo finanziario tutto è cambiato nel giro di pochi giorni. Bene, il disco o il pallone o il petti rosso arrivano, arrivano in un lampo, no? e quando arrivano, poi non c'è più spazio e tempo per utilizzare i mercati finanziari. Ringraziamo, ringraziamo intervi, Leopoldo, di, il direttore di Opsid di, di Italia, per questa pillole di positività, vero Giussi? Le radici, la storia, lo studio, cosa dici Giussi? Assolutamente, concordo con Leopoldo perché davvero bisogna avere la capacità di eh, prendere questo momento che sicuramente è un momento drammatico ma con la consapevolezza che questo momento sarà la base o il punto di ripartenza e di crescita per, uh, per la nostra economia. Benissimo, la trasmissione è volata, dobbiamo ringraziare Leopoldo Casvaro, direttore di Wall Street Italia, ringraziare questa puntata andrà in replica venerdì alle ore 13, sempre sul canale 231 in streaming www.weltv.eu. Lunedì prossimo avremo ospite il professor Bertelli, con il suo libro, professor Bertelli dell'Università di Siena, che sarà nostro ospite, e ci farà un questi sulla finanza comportamentale e ci presenterà il suo prossimo libro. Giosi, un saluto. Buona settimana e buona giornata a tutti. Arrivederci. Bye.